Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video oggi di nuovo un progettino fai da te e per questo video ho pensato di realizzare una parure di gioielli eh, composta da una collana e due braccialetti ehm, e per realizzarlo ho pensato di eh, utilizzare questo set misto di materiali per la realizzazione di braccialetti fai-da-te che ho trovato sul sito di Enbeez Enbiz è un sito in cui potete trovare tantissimi materiali per quanto riguarda uh, gli hobby e il fai-da-te, qualsiasi esso sia, perché più o meno um, copre un po' tutto, ci sono uh, materiali e strumenti per la realizzazione di gioielli, prodotti per quanto riguarda la realizzazione di oggetti in resina, materiali per il cucito, il fai da te, uh, il ricamo e un sacco di kit già pronti per uh, realizzare insomma dei progettini completi fai da te è un sito piuttosto economico che vi consiglio di uh, andare a dare un'occhiata uh, come sempre vi lascio il link giù nell'info box uh, sia dei materiali che utilizzo ma anche uh, del sito appunto in più per voi se vi va ho un codice sconto che è SELENA01, ve lo lascio scritto qua, e anche giù nell'info box, questo codice che eh, ha la durata di un anno, io non ci guadagno nulla, però voi potreste utilizzarlo per risparmiare un pochino, e io ne sono un sacco contenta, insomma. E niente, per il video di oggi ehm, andiamo appunto ad utilizzare questo kit qui, questo kit è composto da un sacco di uh, sacchettini, pieno di eh, materiali per la precisione ci sono eh, due sacchettini di perline che hanno già eh, gli anellini di collegamento, queste qua sono dei colori super accesi mentre questi qua hanno dei colori più neutri e con l'effetto madre perlato poi c'è un sacchettino con degli anellini di collegamento un altro con una catenella un sacchettino con le monachelle questo mi avete insegnato voi come si chiama sono praticamente i gancetti per gli orecchini c'è un sacchettino anche con i gancetti di chiusura e due sacchettini con dei cuoricini argentati questi qua sono lisci mentre questi hanno la scritta made with love e questo appunto è un kit completo già composto così con tutte queste cosine e oltre al kit vado ad utilizzare anche questo set di strumenti che ho trovato anche questo su Enviz e questo set di strumenti l'avete già visto anche nel video precedente, contiene insomma le pinze, il metro e altri piccoli strumenti che possono servirmi per appunto il progetto di oggi e niente, io direi di partire, vi ricordo prima però di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico eh, un nuovo video nel canale e niente, direi di iniziare Prendo il metro dal mio kit di strumenti per la realizzazione dei braccialetti e vado a prendere il metro perché come prima cosa vado a vedere quanto dovrà essere lungo il mio braccialetto una volta terminato, io ho il braccio molto fino e il mio braccialetto dovrà essere lungo 15 cm Riprendo il mio kit e recupero le pinze Voglio utilizzare queste perline bianche qua e le vado ad unire tra di loro utilizzando degli anellini di collegamento. Quindi prendo un anellino, con una pinza lo tengo fermo e con l'altro lo vado ad aprire. Inserisco la prima perlina dalla parte con l'occhiello più grande. E la seconda perlina dalla parte con l'occhiello più piccolo chiudo l'anellino ne prendo un altro stesso procedimento di prima aggiungo una perlina dalla parte con l'occhiello più piccolo e poi prendo le perline che avevo collegato prima e lo vado ad inserire dalla parte con l'occhiello più grande chiudo formato una sorta di catenella di perline per arrivare alla lunghezza del mio braccio devo aggiungere anche la misura del gancetto che è di un centimetro quindi arriviamo a 6 di conseguenza mi restano 9 centimetri di catena quindi anche qua vado ad aprire l'anellino Aggiungo la chiusura, richiudo, vado ad aprire il gancetto che sta nel mezzo, aggiungo le perline che avevo collegato assieme prima, richiudo, richiudo l'anellino, stessa cosa dall'altro lato, quindi apro, aggiungo l'altra parte del braccialetto e chiudo. Sul fondo ho pensato di aggiungere anche un cuoricino made with love, quindi prendo un anellino di collegamento, apro, lo collego all'ultimo anellino del braccialetto, aggiungo anche il cuoricino, richiudo e voilà il braccialetto è finito. Per il secondo braccialetto ho pensato di utilizzare sia quelle grigie che quelle bianche, procedo esattamente come prima collegando le varie perline tra di loro aiutandomi un anellino di collegamento apro inserisco una perlina grigia con l'occhiello piccolo e una bianca con l'occhiello grande chiudo anellino, la perla bianca con l'occhiello piccolo e una perla grigia con l'occhiello grande chiudo perla grigia con l'occhiello piccolo e per la bianca con l'occhiello grande. Alternando la grandezza degli occhielli semplicemente verrà più regolare il braccialetto. Per la bianca con l'occhiello piccolo, per la grigia con l'occhiello grande. Continuo con lo stesso procedimento fino ad arrivare a 15 cm della misura del mio braccio. ora attacco anche il gancetto di chiusura e poi realizzo una piccola catenella legando 5 anellini tra di loro ne aggiungo un altro per attaccare anche qui il cuoricino made with love e l'ultimo anellino per attaccare la catenella al braccialetto chiudo e anche questo braccialettino è ultimato ora invece ci occupiamo della collana prendo la misura della catenina cerco l'anellino centrale e lo apro in modo da dividere la catenella in due catenelle identiche e ora proprio come abbiamo fatto con l'ultimo braccialetto vado a realizzare una catena di perline alternando le perline grigie con quelle bianche utilizzando lo stesso identico procedimento le perline in totale saranno 5 Ora unisco la catenella di la catena di perline a una delle due catene che ho diviso a metà prima, stessa cosa dall'altro lato, chiudo. utilizzo l'anellino per attaccare il gancio di chiusura all'ultimo anellino della collana quindi gancetto attaccato, andiamo dall'altro lato qui vado ad attaccare anche qui un cuoricino l'ultimo anellino ecco qui è finita anche la collana e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile fatemi sapere cosa ne pensate questi qua sono um, i gioielli indossati e um, sì fatemi sapere cosa ne pensate se avete domande consigli aspetto tutti i vostri commenti sotto il video, vi ricordo di andare a visitare il sito nbiz.com e se ne avete bisogno, avete anche un codice. Uh, disponibile per risparmiare insomma qualcosina tra l'altro questo è lo stesso sito di cui vi parlavo nel video precedente dove abbiamo realizzato questi braccialetti super estivi comunque insomma è lo stesso sito e anche sul sito insomma trovate anche uh, questo kit già completo per la realizzazione di questi due braccialetti e niente vi ricordo di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto grazie per il vostro sostegno grazie per aver guardato il video e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao